invito con moltissima felicità sul palco Domitila Ferrari per la presentazione ufficiale del suo libro Il Pessimo Capo che esce oggi per Longanesi. Allora intanto dico due parole io cosa ci fa una non freelance al freelance camp? Va ah, bene lo sono stata per anni quindi so come si fa, so anche che è una gran fatica e so che comunque essere capi di se stessi a volte è molto più complicato, appunto perché lo sono stata anch'io, di essere capo di qualcun altro. Per caso è caso, però è sempre difficile no? dirsi che cosa bisogna fare anche. Ah, io voglio sapere... Chi te l'ha fatto fare a scrivere queste libro? No. La gloria. No, scherzo, però come ti è venuto in mente, dai, cioè, com'è com la, la genesi del libro? Eh, dice anche due, per, magari per cui Intanto che di non... che cosa parla? Esatto, un po'... Da, facciamo okay. un po' di introduzione. Allora è successo che anni fa eh, ho iniziato a raccontare alcune cose un po' buffe, folcloristiche, che mi capitavano eh, in ufficio. E ogni volta che chiacchieravo con qualcuno, ah sai il mio capo fa questo, ah, oggi è successo questo, ah, oggi ho fatto quest'altra cosa e, Il mio capo genericamente, uomo o donna C'era sempre qualcuno che diceva ma stai parlando del mio capo Eppure non, è, non avevamo un capo in comune, è perché i pessimi capi si somigliano E quindi mh, ho iniziato a raccontarla questa cosa, anni fa ho fatto un blog, forse uno dei Blog, dei post sul mio blog più letti e ogni volta c'era qualcuno che me ne raccontava un'altra di storia ed erano sempre peggiori e allora ho iniziato a pensare che comunque una cosa stavamo imparando a non diventare come loro e quindi mi sembrava un buon modo per raccontare un modo diverso di lavorare, di essere capi degli altri o anche di sopportare le angherie quotidiane di quelli che comunque ci capitano ci capiteranno e, e potremmo essere e... Io ho una, una domanda che mi... Io ho letto il libro in anteprima, grazie. <ride> mi frullava in mente questa domanda. Cioè, eh, esistono queste categorie o ognuno di noi le contiene un po'? Cioè, ogni capo le contiene un po' tutte? Tu le hai divise così per archetipi? Eh, cioè, perché probabilmente il capo maleducato è anche un po'... Cioè ce n'è anche altre, no? Eh, però mi ha fatto anche molta tenerezza, invece il capo eh, emotivo, no? Perché vabbè, si parla tanto di empatia, ah, empatia beh, però poi l'hai massacrato, il capo emotivo è un disastro. No, così, volevo... Ci sono delle categorie che non sono neanche troppo forzate, in cui comunque è facile riconoscere il proprio pessimo capo. Eh, alcuni capi si sovrappongono, ovviamente il capo maleducato, vi immaginate... È facile che sia ehm, anche possibilmente sessista no? che comunque vi siano capitate delle battute fuori luogo che comunque non avrebbe dovuto fare comunque volevo dirti che ti vedo un po' stanca <ride> che è una delle cose che fattificamente il capo quando stai per entrare in una presentazione è importante per metterti in difficoltà era una citazione del libro non mi permetterei che mai. è una cosa che mi è successa mi preparo, sono, arrivo in questa presentazione e il mio capo due secondi prima ci tiene a dirmi che mi trova un po' stanca oppure eh, fa commenti su come sono vestita però eh, questo è anche il capo competitivo, no? cioè che Secondo me ha un po' paura, ci tende a dire ti vedo un po' stanca, così tt, tt, tt, aiuto, no? Quindi ci tiene a fare la pipì, diciamo, nel sì, suo nel territorio. <ride> eh, lavorando contro se stesso, perché se io faccio una bella figura, non la faccio per me stessa, ma la faccio per l'ufficio in cui mi trovo. E vi sarà capitato anche come freelance di arrivare in un posto e dovervi adeguare in qualche modo alle regole non scritte di quel posto di lavoro, quindi ci sono dei modi appunto di vestirsi comuni in alcuni uffici, immaginate adesso parlando per stereotipi che comunque aiutano in qualche modo a semplificare il mondo, che comunque in banca ci si va con la giacca, no? quindi ci si aspetta che comunque fare una consulenza in banca io vada vestita in un certo modo e quindi sono sempre, io dico sempre overdressed, cioè mi vesto sempre più di quello che dovrei perché comunque altrimenti mi sento a disagio, non so mai che cosa possa essere il contesto in cui mi trovo e quindi faccio sempre un passaggio in più. Questa cosa però ovviamente in ambienti a prevalenza maschile in qualche modo viene notata e appunto come sentivamo nello speech prima ti fanno notare come sei vestita perché non sei mai... Ehm, assolutamente allineata la differenza a volte che cioè, hai più possibilità per vestirti rispetto a un uomo e i dettami soliti del vestirsi in ufficio e anche questa cosa insomma senza andare troppo fuori, fuori tema è una delle cose che appunto il pessimo capo non manca di sottolineare stavo pensando che leggendo le, le categorie del libro eh, dovremmo fare una versione o forse basta cambiare il titolo nel, il pessimo cliente no? perché il, il cliente è un po' il capo del freelance nel, in un certo senso no? e, però ce lo dobbiamo sopportare perché ci paga e quindi <ride> però anche il dipendente se lo deve sopportare perché quindi le situazioni non sono così eh. però rispetto al sopportare comunque c'è questa cosa che si cambia lavoro soprattutto perché non si sopportano i propri capi non proprio cioè, i dati dicono qu proprio questo che comunque spesso si lascia un posto di lavoro non per cambiare mestiere perché poi andremo a, a fare lo stesso ruolo a ricoprire lo stesso ruolo in un'altra azienda o anche da freelance ma sempre il nostro mestiere è lo stesso ma per allontanarsi da una relazione che sta diventando tossica ecco in questo caso consiglio il distacco emotivo nulla di, di meglio che vedere il lavoro come lavoro per riuscire a sopravvivere alle, anche alle angherie del cliente ma poi siamo tutti i capi, un giorno una, una mia amica mi racconta che comunque il compagno non ha pagato la babysitter, si è dimenticato di pagare la babysitter al venerdì, cosa che facevano uh, solitamente, lui diceva che fa, la pago uh, lunedì quando la rivediamo, però lì lui è stato un pessimo capo, cioè siamo pessimi capi, pessimi fornitori, pessimi clienti di chiunque, sempre in qualunque momento. Siamo tutti un po' malati, ma anche un po' dottori, ma così, volevo dire questa citazione di Luca Carboni, che non c'entra niente, ma aspettavo anni per poterla dire, utilizzare. per poterla utilizzare, vabbè. Eh, Sì, esatto, cioè eh, io leggendo, eh, devo dire per mia fortuna ho fatto il capo mh, mh, poche, vol quelle poche volte, però non lo so, ho anche un po' solidarizzato con questi capi, perché il problema del capo a volte... Eh, faccio, faccio l'avvocato del diavolo, è che i, i collaboratori sono davvero scarsi, cioè non è che te li scegli, te li da, anche il capo non te lo scegli, ma nemmeno i collaboratori. Quindi ti arrivano eh, e dici, eh, vabbè, ho oh, mandato questi, che, che ci devo fare con questi? Non c'è nel libro un, un, un minimo di... Una luce per questo povero capo. Beh, so. nel, nel libro c'è una citazione dei, dei tuoi 30 giorni, uh, de, del, dell'ufficio marketing oh, nel capo dell'ufficio marketing, in cui appunto I mi sono i giorni. primi 30 giorni in cui io, arrivata nel mio nuovo ufficio, io e tutti quelli che fanno marketing, uh, devo sfoderare la bacchetta magica e, e fare grandi risultati. E risolvere quando... i problemi dei dieci anni precedenti, sì, sicuramente, in 30, in 30 giorni, ovviamente, immaginandomi anche. I nuovi sviluppi. E, eppure, una delle cose che succede sempre quando si diventa capo di qualcuno è comunque non riuscire mh, a cambiare immediatamente le cose. La bacchetta magica, ovviamente, non ce l'abbiamo, una soluzione. Eh, avere tanta pazienza, contare oltre i 30 giorni e riuscire a portare a bordo quante più persone possibile. E di quei suggerimenti che davi era sempre di riuscire a capire quali erano già i team creati all'interno all dell'ufficio che questa cosa aiuta sempre. Quindi fate quello che scrivo, non fate quello che, che dico. <ride> Alessandra, tu sei stato capo secondo me? Ma io capo parte... sei Alessandra? Allora, o eri? Da una parte... Mh... La, la cosa che dicevi tu Gianluca che il capo non si sceglie i collaboratori è probabilmente vera nelle grandi aziende dove il manager... È vero, si trova io parlo di questa mia esperienza. Nelle piccole e micro imprese il capo si sceglie i collaboratori, quindi diciamo è responsabile della composizione del team, forse la cosa che vedo e che, che, che riscontro è che in realtà, un po' come mh, non esiste un corso per essere genitori prima di far figli eh, c'è poca riflessione sulla leadership io personalmente eh, molte delle cose che ho imparato sulla leadership le ho imparate ballando il tango perché nel tango l'uomo che guida ha, ha un'enorme responsabilità rispetto alla conduzione del ballo della coppia, dell'intera coppia e anche del fatto che la coppia stia nella sala in maniera armonica. Quindi ehm, quando si balla, cioè, non c'è storia, è colpa dell'uomo se qualcosa non funziona, eh, perché in quel momento è lui che guida. È e' la, questo, stessa, insomma, è la stessa cosa nell'indie hop che ballo io, io sembro una che balla bene, eppure non ho senso del ritmo, ma mi lascio guidare, esatto. cioè so affidarmi con fiducia alla persona che comunque è lì a guidarmi, forse questa... Cosa sì, eh, esattamente. Tutti i balli di coppia è così. Chi guida ha la responsabilità della riuscita del ballo della coppia, e, e questo, però, nel ballo è chiarissimo infatti ho visto delle coppie scoppiare su questo perché è colpa tua, no? È colpa tua. Eh, nelle aziende è molto meno chiaro, è molto meno esplicitato e soprattutto non hai il maestro di tango che ti spiega, che ti fa vedere le mosse, ti fa vedere come devi portare la tua ballerina. Quindi insomma ci sono alcune scusanti su cui però si può lavorare, ogni volta che vediamo un gap possiamo ragionarci sopra. Spesso poi sta a noi perché comunque molte volte si diventa capi senza una preparazione adeguata, poi ci sono i corsi, cioè tutti noi siamo no? anche eh, fruitori e fornitori di corsi di, di qualche tipo, è solo che magari non si fanno nel momento giusto di passaggio, quindi magari lo fai dopo e intanto i danni li hai già fatti. Sì. Eh, racconto sempre che ogni volta che arrivo in un posto nuovo, eh, la persona che magari si aspettava di ricoprire il mio ruolo e che magari appunto era stata eh, invitata in in azienda a fare di più e poi si vede arrivare me come capo puntualmente chiede di andare via cioè se non si licenzia addirittura ed è una cosa che mi è successa negli ultimi tre lavori che ho fatto quindi ogni volta che arrivo io in ufficio si licenzia qualcuno non ho mai pensato di essere un pessimo capo ero lì da 15 giorni cioè non mi avevano andato eh, neanche il tempo è quello che molte aziende... È... C'è solo una carriera verticale senza inclusione dall'esterno, così nessuno si lamenta, si va avanti un po' tutti in filiera, in cordata. No? Il problema è quando un capo in alto cade, se tu sei in quella cordata, brrr, non farai mai più carriera. Vabbè, questa è una esperienza. esperienza personale. Comunque, ehm... no, cosa... vai, vai. una domanda che volevo farti io è: come vedi, se c'è in qualche modo un collegamento fra questo libro. Sul pessimo capo e il tuo libro precedenti, due gradi e mezzo di separazione, dove invece ragionavi di networking, di creare e coltivare le proprie reti senza necessariamente farlo in maniera strumentale o. Racconto che dico sempre le stesse cose, alla fine io credo davvero che si possa fare la differenza, che ognuno di noi possa cambiare il mondo, del, nel mondo anche del lavoro, per come ci poniamo, per come lavoriamo. Il pessimo capo in assoluto, che è una delle definizioni che poi alla fine escono fuori, è quello che non condivide e condividere è la base del networking, cioè io non voglio conoscere tante persone o tutti in azienda non voglio neanche conoscere soltanto le persone che mi eh, devono essere utili, no? avete presente quelli che in ufficio magari vanno al pranzo soltanto con quelli pari grado, è un grande classico del management degli anni 90 io invece penso che essere un buon capo e quindi tornando al networking serva sapere che cosa fanno e che cosa sanno le persone perché soltanto in questo modo le riesci a valorizzare quindi il legame con due gradi e mezzo di separazione è questo imparare a fare quella roba lì e applicarlo in tutti gli ambiti della vita per avere una vita più interessante magari anche una carriera migliore io ho notato un'assenza non so se era perché nel libro non se ne voleva parlare, però eh, tutto quello che riguarda la tecnologia a supporto del team, ma le famose intranet, quelle più eh, workspace, place worker, eh, sembrano un po' così, non, non appaiono, cioè non ci credi, non era nel topic del libro dice, alla fine Ma le do un po' per scontate e assodate, oramai tutti abbiamo sperimentato il, lo smart working forzatamente, quindi non è che si può parlare più, guarda che c'è della tecnologia per poter parlare con i tuoi colleghi fornitori perché ad un certo punto il libro che era già praticamente scritto appunto è arrivato, è stato posticipato insomma ehm, con l'arrivo della pandemia e, e lì dando per scontato che appunto che tutti sapessero in realtà a un certo punto racconto che sì, tutto è possibile no? e anzi le dinamiche malate che si creano, cioè il presenzialista quello che apre la call un quarto d'ora prima che tu dici ma perché mi stanno aprendo una call un quarto d'ora prima che ancora sto finendo quella precedente oppure eh, che ti arrivano le notifiche di quelli che si stanno parlando che ti chiedono di restare dopo la... ah, no, uscite tutti ma noi restiamo cioè ci sono mille di questi atteggiamenti che magari avrete visto e che non sono mh, merito o colpa della tecnologia ma sono la replica online dei comportamenti offline, perché comunque tanto internet è un luogo, è un luogo come questo, quindi le persone che non sono qui le incontreremo online eh, come, come tutte le cose sì, della sì, effettivamente vita. Effettivamente la vita è, è nelle call, quindi no, eh, mi riferivo al fatto che qualche anno fa andavano molto le, I social network aziendali, non ti ricordi? Non, come si chiamava? Eh, uno è stato acquistato da Microsoft e poi non l'ho perso di vista. Yammer, Yammer, brava. E quell'altro era il Facebook interno sì, che abbiamo visto anche. Sì. <ride> eh, dove, però, molto spesso si replicano le stesse storture della vita reale. No? Quindi, dico, un, ancora una volta, la tecnologia non è, cioè, non è che fai l'azienda. 2.0 solo perché metti la... Eh. Devo dire che queste cose però hanno un tasso di adozione più semplice per le persone che lavorano in, in azienda perché appunto l'intranet di solito è ostica, brutta, uh, spesso e volentieri anche una roba proprietaria, eh, infrequentata se non per gli sconti... Del, buste del, paga, eh, di le buste paga sì, sì ma, ma, ma appunto l'annuncio annuale dell'amministratore delegato. Eh, però il, questi strumenti hanno facilitato una cosa quando, avete presente quando dovete mettere tutti in copia perché l'azienda chiede così, quindi metti tutti in copia e un tempo si usava anche mettere i nomi in ordine di, di importanza, ahimè, cioè abbiamo l'età, quindi No, questo non ti era mai capitato? No, questo non ci avevo mai fatto caso. Mi ehm. avevano anche spiegato di fare questa cosa, vi sto parlando di una cosa successa più di 15 anni fa, però a questo punto eh, con le chat si è, risolta, si è risolta la questione, io se devo chiedere una cosa a un mio collega non gli mando una mail con in copia il suo capo, il suo capo, il suo capo, gli mando una chattina da qualche parte, forse anche Whatsapp. Non dirlo a voce alta perché qualcuno inventerà la chat è in coppia conoscenza e eh, quindi <ride> potrebbe <ride> come siamo con i tempi come okay. penso che insomma... ve l'abbiamo raccontato abbastanza allora <ride> io faccio la domanda che ho qua da, da anni no, da, da quando ho letto il libro ma se loro sono capi e noi no non è che hanno ragione loro anche se sono pessimi Abituati a un mondo del lavoro che funziona così, hanno ragione loro. Ma tutto cambierà perché noi siamo persone migliori ah, per questo che okay. dobbiamo fare il better normal, per il avere dei capi normal. migliori okay. bene. Dai, allora Bilanzio, il libro siamo? lo trovate alla, uh, al market, uh, market centro del commerciale del Campeggio. Del, del campeggio. Uh, il regalo una bottiglia d'acqua. No, scasto, non è vero? Ah in bundle con delle ciabattine no, anche questo è vero eh, però insomma lo trovate lì e quindi eh, solo poche potete copie potete acquistarlo e farvelo autografare esatto possiamo fare anche quindi, insomma, il, firma, il copie firma copie ufficiale grazie Domitilla grazie